Benvenuti a questo incontro della serie mh, Incontri con autori di libri, incontri gratuiti offerti da Zen in the City con persone che hanno scritto e pubblicato eh, qualcosa di interessante nell'ambito che ci interessa di più, cioè la, la meditazione, la consapevolezza, la, la mindfulness. Le abbiamo fatti già diversi. E, mh, questa volta l'ospite eh, grazie a Roncaglia che, che tra poco eh, presenterò eh, vi ricordo che Design in the City è un'iniziativa uh, un eh, che è finalizzata ad uh, aumentare eh, la consapevolezza e a promuovere la meditazione soprattutto in, in quegli ambiti che riguardano la vita eh, contemporanea dove apparentemente è più difficile, dove Apparentemente i ritmi di vita, lo stress e l'invadenza dei dispositivi digitali eh, sembrerebbero renderlo più difficile, perché poi è chiaramente, tra virgolette, più facile eh, rilassarsi, trovare spazio, meditare, essere consapevoli in un contesto eh, di prossimità con la natura, di tranquillità, di tempo a disposizione. Eh, è molto più difficile farlo quando mh, bisogna stare dietro la famiglia, al lavoro, eh, bisogna eh, muoversi nell'ambito urbano con eh, ritmi spesso forsennati, eccetera. E quindi la missione di Zen City è aiutare chi vive in questo contesto, che è poi, poi il contesto della maggioranza delle persone, e per, per sviluppare la consapevolezza. Zende City prevede dei servizi anche a pagamento di una piccola quota ehm, che vi invito a considerare perché diciamo, sostengono questo sito, questa iniziativa e io penso che porteranno beneficio anche a chi, a chi li, li sottoscrive. Ma veniamo alla cosa più importante di oggi che è, è Grazia Roncaglia che è una persona che io potrei definire il punto di riferimento per quello che riguarda la meditazione a scuola credo di sì. Ehm, è, una, è, è un ambito su cui lei lavora da anni eh, in prima persona, cioè non è un argomento che studia e poi fa applicare agli altri, ma eh, quello che lei scrive nei suoi libri è frutto del suo lavoro sul campo con i bambini. Eh, ogni esercizio che lei propone l'ha già provato con i suoi alunni e, e quindi diciamo dice cose fondate. Questo... Eh, mi sembra il, il, il primo il punto. Ciao, grazie. Grazia, benvenuta. Eh, a Ciao, Gen... buonasera a Gen D eh, Dunque, tu sei sicuramente un'esperta un in questo campo, ma perché lo sei? Perché sei esperta di meditazione a scuola? Per due motivi molto semplici, giusto? Certo, io infatti mi presento. Sono una maestra, sono felice di essere una maestra eh, della scuola primaria. Prima ancora, forse in contemporanea, perché ormai sono una maestra da 30 anni e più o meno è quasi contemporaneo il momento in cui io ho iniziato a a sedermi su cuscino, forse un pochino dopo è arrivata l'essere una praticante di meditazione e comunque ho messo proprio insieme due passioni, io eh, tu prima Paolo dicevi che è stressante correre nella vita tra lavoro eccetera eccetera, eh, poter anche praticare e io ho cominciato a praticare a scuola, è stata una cosa che non ho quasi deciso, non ho voluto decidere, ho visto confluire e due strade e due passioni per me: la passione dei bambini e della relazione con loro, e, e poi la passione del sedermi e del praticare, del conoscere la mia mente, conoscere le mie emozioni, eh, guardare alla vita come eh, qualcosa con cui si interagisce, di cui noi stessi siamo parte integrante, quindi, integrante, quindi la visione dell'interessere e, e ho cercato di portare a un certo punto, non è che ho cercato, è stato irresistibile per me ehm, perché allora quando io ho cominciato ancora non si parlava di mindfulness, eh, io avevo paura di essere scoperta e di essere ehm, così additata come qualcuno che voleva portare la meditazione a scuola nel senso di educazione religiosa perché l'educazione religiosa ovviamente spetta alla famiglia e, e non era mio interesse fare alcun tipo non volevo dare i miei condizionamenti ai condizion che si sovrapponessero ai condizionamenti della famiglia o sono semplicemente partita dal fatto, un giorno mi sono detta, ma caspita, noi ai bambini diciamo sempre in continuazione la frase più ripetuta, credo anche a casa dai genitori, non solo a scuola, dagli insegnanti, e state attenti, stai attento, stai attenta. Ma io so come si fa, quel giorno è stata proprio una, lo so perché ogni giorno mi siedo sul cuscino e vedo la mia mente che se ne va e la riacchiappo e la riporto, e ho cominciato a inventare delle attività, per, per anni sono riuscita a non nominare mai la parola meditazione, le chiamavamo giochi di attenzione, il laboratorio del cuore e poi a un certo punto, vabbè, la mindfulness mi ha aperto le porte della legalità, diciamo così, a un certo punto ha sdoganato la mia ricerca perché poi si è fatto un meditazione, si è, insomma si è riconosciuto i benefici. E, e che dire, sono partita dall'attenzione, dal discorso così dell'attenzione su cui ho scritto anche il libro che presentiamo stasera, che si intitola proprio Aiutami a stare attento, ma ho scoperto molto di più perché dando attenzione acchiappando la mente persa all'esterno e portandola dentro, diamo attenzione a noi stessi e quindi i bambini scoprono il luogo sicuro, il posto silenzioso dove la mente eh, finalmente si acquieta e possono vivere anche il mondo eh, della libertà della mente, loro sono più vicini di noi, fanno meno fatica, per cui a un certo punto ho cominciato proprio a a portare delle esperienze di presenza mentale in classe e a viverle insieme ai bambini e ho addirittura in me ho visto un cambiamento perché all'inizio ero molto preoccupata di condurle a un certo punto ho veramente dato fiducia a quello che vedevo cioè che i bambini mi seguivano e quindi mi sono riuscita a staccare dal, dall'idea dell'essere dell un conduttore di pratiche, di presenza mentale, di consapevolezza, eccetera, eccetera, e ho cominciato a praticare con loro. Eh, ottimo. Eh, ti volevo, prima di darti di nuovo la parola, eh, volevo chiederti, quello che tu direi tra poco riguardo proprio la, queste pratiche di meditazione che tu sperimenti a scuola, quanto interessano anche i genitori in quanto genitori e quindi indipendentemente dal, dall'ambito scolastico? Eh, tantissimo perché un bambino che porta l'attenzione eh, dentro se stesso è in contatto anche col suo mondo emotivo, impara a conoscere i segnali del corpo che sono collegati alla sfera emotiva e mentale e anche cognitiva quindi. E, e quindi impara ad autoregolarsi, impara a fermarsi in tempo prima di insomma salire sul treno della rabbia per usare un'espressione che... Eh, eh, ho scritto nel mio primo libro che si intitola Felicemente. Quindi sono molto interessati perché sono bambini che conoscono, imparano una strada, quella di, del fermarsi e di tornare al luogo sicuro che è dentro di sé. E la vita ci sottopone ogni momento, a tutte le età, alla necessità di eh, fermarci per riequilibrare insomma per riprendere contatto per fare quel respiro eh, che ti permette di essere in un altro modo e quando i bambini fuori dalla classe prima del saggio di violino o prima dell'operazione chirurgica ehm, cominciano a rivolgersi al respiro al rilassamento del corpo vuol dire che hanno con sé uno strumento che si porteranno nella vita, là non ci sono io a dirgli fai così, hanno imparato qualcosa che sanno utilizzare e, no, e non solo un sacco di volte i genitori mi dicono che sono delle guide anche per loro mamma siediti, dicono mamma siediti, sei stressata radicati bene sulla sedia e respira un po' <ride> ecco vedo qualcuno che ride io li trovo fantastici eh, ho un sangha molto fresco perché da quando ho cominciato a meditare con loro io sento di avere la fortuna di un perché poi alla fine il sangha come questo è una comunità che ha qualcosa che eh, ci accomuna e in questo caso ci accomuna il fatto che noi cresciamo insieme la scuola italiana eh, ci dà l'opportunità, siamo gli unici in Europa, di stare cinque anni con gli stessi bambini e quindi si cresce veramente insieme in compassione e in consapevolezza. E tutto parte dall'attenzione. Ottimo. Allora adesso a questo punto ci hai scaldato abbastanza eh, ecco. per poter essere pronta a raccontarci veramente quello che fai ti, e quindi ti do i poteri di anche condividere se hai da farci sì. vedere qualche cosa. Io ho preparato qualche slide perché vorrei che fossero i miei bambini a raccontarvi qualcosa di questo percorso. Eh, I genitori mi hanno autorizzato eh, all'utilizzo di foto e video dei bambini eh, proprio perché sanno che faccio tante iniziative insomma, per, per la divulgazione di questa metodologia e del benessere. Allora, noi stasera parliamo di Aiutami a stare attento, che però è il figlio di quell'altro libro Verso un'educazione risvegliata, dove ho scritto tutta la mia ricerca pedagogica. E, ecco, queste all'inizio del libro parlo di tre radici, di tre radici che ci portano a, a stare bene. Perché quando stiamo bene è là che possiamo aprirci essere disponibili all'apprendimento. Allora, nel sistema classe c'è anche l'insegnante. E, e, e, e la coltivazione, perché sono radici, la metafora della coltivazione secondo me è molto eh, pertinente con l'educazione, eh, fa sì che siamo un po' gli artefici noi insegnanti e, e, e gli artefici li ammetti tu, vero Paolo, le persone che vedono se anche tu sì, sì. le vedi? Sì, sì, sì. ok. Eh, siamo gli artefici di questo benessere che coinvolge tutti e che è il contenitore, eh, crea lo spazio, l'atmosfera eh, che permette le esperienze dirette che sono poi quelle che fanno crescere. Ecco, eh, L'educazione in classe ma anche a casa. Eh, si svolge secondo me in tre direzioni, in tre ambiti che sono tra loro assolutamente interconnessi, non solo l'ambito personale ma anche quello sociale, quello delle relazioni e quello sistemico, proprio ehm, così di interdipendenza, diremmo noi. <ride> e perché sì. educare questi tre ambiti attraverso la meditazione? Eh, ho scelto queste due. Faccio riferimento a queste due definizioni di meditazione, lo stato di non distrazione e il fare pace con il momento presente, che tradotte in parole per praticanti potrebbero essere shamate di passana, perché uno è lo stato di non distrazione e la mente focalizzata sull'oggetto che fa ritorno ogni volta che si accorge di averlo perso, e poi c'è quella mano dell'attenzione che si apre quando sono in uno stato di presenza, di consapevolezza aperta, senza dimenticare la mia direzione, che è qualcosa di più vicino a, a, insomma, a, a, alla vipassana, diciamo così, a un momento di chiarezza cognitiva che mi fa essere davvero nella situazione in cui mi trovo. E ovviamente non si tratta di fare qualche cosa, ma è un modo di essere, e anche i bambini hanno già una mind full come quella di quel signore della vignetta perché anche loro sono nel sistema eh, della nostra famiglia, della, della famiglia e della società che è un sistema molto veramente multitasking. Questi escono da scuola, hanno un sacco di attività da fare e insomma... Mh, Occorre iniziare molto presto a ritornare con agio e con godimento nel momento presente e non è una cosa che possiamo dare per scontata, è qualcosa che va educato. Noi adulti se siamo praticanti di meditazione lo sappiamo che la mente tende a dimenticare e nel, con un effetto tunnel in qualche modo essere eh, acchiappata da, dagli stimoli che la soverchiano. Quindi dobbiamo anche imparare a selezionare gli stimoli e a, a tenere questa attenzione che ho paragonato più volte a una torcia focalizzata eh, senza aderire a quelle che sono le distrazioni. Questo è molto importante perché se ci pensate eh, dove noi mettiamo appoggiamo la nostra attenzione quella è la nostra realtà relativa di quel momento. Ecco come ho detto prima che è stato un po' come un cavallo di troia uso proprio questa metafora eh, per dire che eh, l'attenzione la, è qualcosa che può entrare facilmente nella scuola perché è qualcosa di cui c'è tanto bisogno ma appunto come già vi ho detto eh, poi si approda o anche scritto nel libro c'è un intento dichiarato che è allenare l'attenzione e un intento clandestino che è quello di iniziare un percorso di autoconoscenza perché l'attenzione esattamente come altre facoltà cognitive è qualcosa che si può eh, allenare. Ecco questa è stata la mia scoperta no? Quando vi ho detto ma io so come si fa e già infelicemente avevo parlato di una torta che aveva questi tre ingredienti che sono gli ingredienti dell'attenzione della meditazione quindi l'attenzione che è il nostro oggetto la consapevolezza che è come l'arbitro nella partita no? che si accorge la vigile consapevolezza quando l'attenzione si è tolta dall'oggetto e lo stato di apertura e presenza che è la fetta più grossa della torta che è il nostro essere nella situazione ecco adesso vi faccio spiegare da una bambina di classe terza Um, un'intuizione profonda rispetto a questi tre ingredienti um, um, cioè, la consapevolezza come abbiamo detto capisce um, quando siamo attenti a qualcosa no? Sì. e io avevo una domanda che si è fermata? io vi provo? sette eh. Non capisco. Ma... Ah, oh. Ma quella torta. È esattamente lì voleva arrivare, dimmi, fai la domanda. Cioè, le torte prima di tagliarle sono attaccate, no? Sì. <ride> e quindi c'è cioè, come se adesso l'attenzione, la presenza e la consapevolezza siano attaccate. Sì, perché hai, detto proprio, hai fatto una bellissima domanda, perché non è difficile, non sono così facilmente separabili, eh? attenzione, consapevole. Tu prima hai parlato di presenza, hai detto, stando attenta io divento presente, eh? è proprio così. Eh, stando attento quando la, consapevole, la consapevolezza la sa dove l'attenzione quando l'attenzione si distrae la consapevolezza se ne accorge e la riporta alla, a, a dove la vogliamo tenere l'attenzione dove noi decidiamo e di tenerla e quando siamo attenti poi siamo presenti siamo presenti ci siamo siamo in quello che stiamo facendo quindi, e lo sappiamo quindi ehm, L'attenzione, la consapevolezza e la presenza sono praticamente un collegamento. È certo, è certo. Sono un, un nostro stato, un nostro modo di essere che ogni tanto abbiamo, ogni tanto perdiamo, ma se ci ricordiamo di arrivare a quella presenza consapevole siamo molto allenati, molto attenti, lo possiamo allenare. Ecco, vedete come le domande... Eh, di, un, di una bambina possono eh, sono delle intuizioni profonde che essendo io a volte mi sento come un tecnico luce a teatro illumino certe eh, intuizioni certe condivisioni che fanno i bambini e questo vuol dire che poi si cresce insieme perché la comprensione diventa anche di altri eh, ecco, tutte le forme di meditazione, come dicevo prima, che hanno un focus su un oggetto, aiutano a calmare la mente discorsiva eh, e questo favorisce anche l'autoregolazione. Eh, gli neuroscienziati hanno osservato che se possiamo considerare la nostra attenzione come una torcia eh, vaga all'impazzata da un oggetto all'altro, distraendosi in continuazione anche per via degli stimoli che abbiamo per la maggior parte delle, delle ore di veglia, proprio una percentuale altissima di distrazione presente nella nostra vita. E Io utilizzo proprio questa, questa metafora del guinzaglio, che la presenza mentale è ciò che riesce a ricordare qual è l'oggetto e a mantenere quindi l'attenzione che è come quel cagnolino eh, che annusa dappertutto e che si distrae. Silvia spiega la stessa cosa per ragioni di tempo, non ve la faccio ascoltare. Ma vi faccio ascoltare invece questa bambina che anche parla dell'attenzione come una mano aperta. Quando ti scappa l'attenzione significa sei distratto e la mano non è pronta a ricevere. Com'è la mano dell'attenzione quando siamo attenti? Fai vedere con le quando mani. Quando siamo attenti la mano dell'attenzione è aperta, invece quando cioè, pensiamo ad altro la è, più, è un pugno. È un pugno e quando è un pugno che pensiamo ad altro non possiamo ricevere eh. niente. Perché è già pieno. E chi si accorge di che quando la mano dell'attenzione non è pronta a ricevere? Quale parte di noi si accorge? La nostra mente, il nostro cuore. Eh, ma c'è quella parte di quella torta, come si chiama di quella torta? La consapevolezza. la consapevolezza si accorge quando l'attenzione, perché a volte possiamo anche voler stare attenti ad esempio a una lettura e poi dopo la nostra attenzione viene catturata da qualcos'altro, vero? Abbiamo detto che funziona un po' come una torcia, sì. vi ricordate? Questa è la struttura che io ho dato al libro, al percorso. Eh, la, si inizia a, a, dalla calma che è il contenitore dell'attenzione, quindi sono tutte attività, giochi, esercizi, ehm, attività piacevoli e giocose eh, eh, per capire la differenza tra calma e agitazione, calma nel corpo e calma nella mente. Poi c'è tutta una serie di attività per focalizzare l'attenzione sugli oggetti esterni attraverso la percezione visiva. Eh, ad esempio immagini, oggetti che posso guardare, eh, la percezione uditiva e eh, quindi l'ascolto dei suoni, l'ascolto del silenzio che è un'attività meravigliosa eh, da fare in classe ma da fare anche a casa con dei bambini. E imparare l'ascolto attivo, cioè quell'ascolto profondo che ci permette di essere davvero nella relazione. Questa non è una cosa che possiamo dare per scontata né in noi adulti né nei bambini, è qualcosa da educare. Lo step successivo è un po' più difficile ma non impossibile assolutamente focalizzare l'attenzione su un oggetto interno e qui entriamo nella parte interessante del discorso perché connetterci al respiro, alle sensazioni del corpo, imparare il linguaggio del corpo, imparare il linguaggio delle emozioni, vuol dire imparare la strategia di autoregolazione e poi imparare a conoscere la mente, a non identificarci con pensieri, emozioni e a, e a porci la famosa domanda esistenziale di cui ho scritto un capitolo intero nel libro verso un'educazione risvegliata, chi sono io? Che questa comincia, una domanda che pongo senza mai dare la risposta eh, ai bambini ma è, è proprio un percorso di riflessione sull'ego, sul sé su, sul fatto siamo isolati o siamo interconnessi con gli altri. Beh, a fare quella mente che si calma come il laghetto di montagna e riflette le cose così come sono è, è, è qualcosa di cui possiamo fare esperienza. Ecco, questi non avrebbero... Le parole senza l'esperienza diretta non avrebbero alcun senso. Ecco che ho messo, perché ho messo tanti esercizi, tanti giochi, meditazioni guidate che si possono fare a seconda dell'età, insomma. Anche eh, tutto il discorso del, della custodia dei sensi, in qualche modo, cioè di osservare come la mente vede qualcosa e subito mette l'etichetta mi piace, non mi piace. Invece imparare quella percezione che è libera, lasciare il vedere nel vedere. Eh, ai bambini dico che possiamo fare qualsiasi attenzione, non solo lo dico, sperimentiamo, eh, come quelle che ho scritto qua di fianco, ascoltare, guardare, camminare, mangiare, respirare, parlare, l'elenco è infinito. Tutto in due modalità o distrattamente come accade di solito oppure consapevolmente loro stessi scoprono che quando siamo presenti godiamo di più di qualsiasi esperienza noi facciamo non ci scivola addosso ma ci permea quello ne godiamo ecco ne, ne godiamo e anche le attività di ascolto attivo sono state veramente eh, gradite dai bambini e, e le carte ci aiutano a carte e attività che sono esercizi che sono nel libro ci aiutano a, a, a condurre queste esperienze poi c'è il, il tutto il discorso eh, di come facilitare l'incontro del respiro con il respiro da parte dei bambini che possono farlo in, in moltissimi modi eh, e ne propongo tanti proprio perché l'insegnante o l'educatore che utilizza il libro possa trovare quelli che vanno meglio. I miei bambini ciascuno ha la sua modalità per connettersi al proprio respiro. Ormai la maggior parte di loro, in terza, in terza primaria, lo ascolta dall'interno senza fare niente. Abbiamo messo anche una piccola stellina sul banco, faccio vedere questo brevissimo video eh, in cui, eh, che serve proprio per seguire il respiro dentro fuori. siamo dopo un intervallo stiamo preparando alla lezione e poi c'è tutta la parte del corpo eh, dell'alfabetizzazione emotiva mi dispiace eh, andare un po' veloce su queste slide Tengo parecchie formazioni che sono proprio esperienziali adesso in pochi minuti vi voglio solo presentare le potenzialità del libro. Eh, tantissimi giochi per praticare il radicamento. E di nuovo vi faccio vedere uno spostamento, se ci sono degli insegnanti avranno ben presente come di solito i bambini qui facevano prima, erano in prima, <ride> come di solito i bambini si spostano all'interno della scuola Stiamo andando nel laboratorio del corpo a fare esperienze di radicamento, di ascolto del corpo, giochi e attività e lo facciamo in modo consapevole. di tutti i passi, di tutti i movimenti, l'attenzione alla terra e al contatto con la terra. Quel bambino che sistema la sedia con quella cura è, è, è qualcosa di importantissimo, insegniamo ai nostri bambini a prendersi cura delle cose perché la cura è attenzione, l'attenzione è presenza e anche amore, direbbe Tik Nathan, per esempio. Ecco, l'ultimo argomento è la mente che è la radice di tutto, imparare a osservare la mente con la mente, quindi un'attività di metacognizione molto importante a scuola ma nella vita ancora di più, ehm, imparare a riconoscere che il pensiero e le emozioni sono come nuvole che attraversano il cielo e non sono il cielo. Eh, attraverso anche la metafora del barattolo della mente per esempio i brillantini quel quel brillantini quelle, quella sabbia tutto ciò che intorpidisce la nostra visione si può depositare possiamo avere la visione chiara e concludo con questa domanda esistenziale che riguarda me però vi do la risposta che io me lo sono chiesto ma i miei bambini quelli delle mie classi sono più attenti di altri? E la risposta è no, i bambini delle mie classi non sono più attenti di altri, sono vivaci, si distraggono, vogliono giocare anche loro a, a, alla PlayStation eccetera eccetera, ma hanno imparato una strada, quando sanno che devono concentrarsi o che eh, possono, che, che si stanno agitando, quando subentrano delle emozioni, hanno imparato quella strada di ritorno a se stessi eh, e quindi sanno come prestare attenzione non sono in generale più attenti ma sanno come prestare attenzione come fermarsi come ricentrarsi per fare qualcosa che eh, diventa poi spontaneo prima di una verifica prima eh, di qualcosa di importante e, e concludo con questa slide, eh, siamo andati a fare un'esperienza in giardino poco tempo fa, questa sarà 15 giorni fa. E, e ho chiesto ai bambini di scegliere un particolare dell'autunno e scoprire l'autunno con l'attenzione. Ecco, e queste sono le cose che hanno detto loro alla fine dell'attività: hanno passato dieci minuti in contemplazione chi di un filo d'erba, chi di un tronco, chi di una ghianda, chi di una corteccia, chi di una radice. E hanno detto: L'attenzione ci, ci aiuta a conoscere le cose, le persone e le situazioni. L'attenzione è una forma di amore. Attraverso l'attenzione diventiamo presenti e connessi con il tutto. E quando diamo attenzione a qualcuno, a qualcosa, infatti, non c'è solo l'oggetto, ma ci siamo anche noi e questo si chiama relazione. E con questo io interrompo la condivisione dello schermo. Ottimo, grazie molte per essere stata così sintetica, quindi ci permetti di essere eh, nei tempi che ci siamo stabiliti e quindi anche poi se vorranno delle persone fare domande, intervenire, farlo è, è molto importante. Ma del resto tu sei stata molto sintetica, quindi ci hai detto in brevissimo, ci hai raccontato un mondo molto grande, molto eh, articolato. Quindi non hai reso giustizia a quello che, eh, che fai, ma la verità è che tu hai scritto due libri su questo argomento e quindi eh, basta leggere quelli e, e ci si fa un'idea più, più grande. Io ho letto questo di Aiutami a stare attento, l'ho trovato molto, molto interessante, anche perché è proprio pieno di idee, di esercizi, di attività eh, che a cui qualunque insegnante o anche qualunque genitore può fare ricorso volendo, ma certo si basa sul presupposto che anche chi propone queste attività eh, a sua volta le, le, eh, ne conosca il valore. No? Non è che una persona che non ha mai praticato in vita sua eh, può proporre a dei bambini eh, l'attività di meditazione. Eh, perciò, eh, grazie, raccontaci un, un attimo... Invece dimentichiamo un attimo dei i, i bambini. Parlaci della tua eh, esperienza diretta di pratica. Cos'è per te la pratica di medita meditazione? Come la fai? Con chi la fai? Allora, io ho, ho studiato e praticato per più di 12 anni eh, il buddismo tibetano. Con, un maestro tibetano e anche seguendo gli insegnamenti del Dalai Lama a un certo punto eh, proprio perché stavo facendo tanto lavoro di traduzione di ciò che vivevo io in parole per bambini perché tutto quello che io ho portato in, in, in classe è tutto nato dalla mia esperienza, anche soltanto leggere un libro mi dava delle idee su cosa potevo, cioè questa traduzione da eh, quello che era il mio nutrimento e la mia pratica ai bambini mi è stata sempre facile. E A un certo punto anche per via... Di una delusione che ho avuto da, da maestro, dal maestro che seguivo, non entro nei dettagli, però ho fatto un cambio di rotta molto radicale e conoscevo Tik Nathan così in modo superficiale, e un'amica mi disse: Ma perché non eh, non so, non vai ad abbeverarti un po' più vicino alle sorgenti degli insegnamenti. Hai studiato per tanti anni il buddismo maiana dei maestri tibetani, che è stato molto reso più complesso dalle intuizioni e dalle comprensioni di tutti i maestri, è stato arricchito, via via. Perché mi ha detto non vai alla fonte? E, e mi regalò il libro La vita di Siddhartha al Buddha, che curò il mio cuore affranto perché ho ricevuto tanto amore da quel libro. E Tai parla in un modo così semplice anche al nostro bambino interiore, in un modo già così laico, che era facilissimo per me portare in classe le cose che, ehm, non so, mi ricordo quando ho letto la lettura della meditazione innanzitutto quando ho, ho letto che il, il, questa è una cosa che io non sapevo che i primi insegnamenti del Buddha illuminato sono stati rivolti a dei ragazzini a dei bambini e quello del mandarino è stato proprio uno dei primi insegnamenti <ride> del mandarino mangiato in consapevolezza ecco io quando ho letto questo da, ho cominciato ad andare in classe con i mandarini cioè le idee mi venivano sempre più feconde ecco e, e, e, e Questo semplificare perché ho sentito che attraverso il passaggio dal, dalla pratica tibetana che è anche ricca di visualizzazioni molto complessa alla pratica eh, di Thich Nhat Han, che è molto semplice questo semplificare mi ha aperto un sacco di spazio ormai la mente concettuale dell'occidentale era ben appagata di tutte le cose che sapevo e mi ha portato al corpo, alla presenza, alla pratica nella sua assoluta semplicità e sono andata molto in, so in profondità, ho, ho sentito proprio un passaggio molto eh, molto importante eh, nella mia pratica, di cui sicuramente c'era anche l'importanza del percorso fatto prima, eh, però insomma continuo tuttora a, a seguire sia gruppi di pratica nella tradizione del Tik Natan che insegnamenti Theravada, Theravada attraverso eh, un insegnante che stimo molto e che trovo assolutamente molto generosa che è Letizia Baglioni. Ah, Letizia Baglioni, certo cioè, cioè, la conosco, Oh sì sì è un'insegnante molto molto brava di, di, di meditazione vi passano. S senti, ehm... Guarda, è arrivato penso il momento, puoi proporci allora qua tu direttamente una, una pratica da fare insieme oggi qui. Sì, eh, voglio dire ancora una cosa perché tu sì. prima hai detto che ho scritto due libri sull'argomento. In realtà i libri che ho scritto sono quattro e l'argomento è tutto è, è sempre questo. Il, il primissimo libro, felicemente, è, è stato proprio scritto e rivolto, parla direttamente ai bambini in età eh, della scuola primaria. Ed è stato scritto per offrire ai genitori ai praticanti uno strumento perché sotto forma di una caccia al tesoro e il tesoro non lo cerchiamo al di fuori, ma lo cerchiamo dentro di noi e quindi eh, ho voluto proprio scrivere un libro per allora non avevo niente in mano e quindi me lo sono scritto da sola <ride> un libro perché un genitore che volesse insegnare ai propri figli mh, insegnare far fare delle esperienze nella direzione del fermarsi e volgere la mente all'interno avesse un, un, uno strumento per farlo e connesso è stato il mio secondo libro voleva parlare agli adolescenti invece agli adolescenti ecco Connesse molto ispirato a Tiknatan nella sua semplicità narrativa, pur essendo assolutamente una storia che non ha nessun riferimento al eh, religioso, eh, assolutamente sono tutti libri laicissimi, come dicevo prima. Ed è proprio stimola i ragazzini al confronto tra la connessione, quella che loro conoscono bene, quella wifi, alla connessione con se stessi e con gli altri e con il pianeta. Ecco, senza demonizzare, è un po' in, credo in linea con il, il, il tuo libro, Paolo. Ama il tuo smartphone come te stesso, eh, perché credo che questi ragazzi adolescenti abbiano tanto bisogno di qualche alternativa, almeno sapere che oltre. Tra wifi c'è un altro tipo di connessione che è bene non perdere. Invece, la meditazione che vi voglio guidare stasera connesse è davvero bellissima, bravissima, grazie. <ride> Hai visto? Sono già dei tuoi lettori qua. È bene, è bene, mi fa piacere. No, perché c'è un po' poco nel. Quindi, chi cerca insomma, io appunto ho cominciato a scrivere perché ne avevo bisogno io. Vi, vi guido una meditazione da verso un'educazione risvegliata eh, che si intitola come un albero ed è una meditazione che ci porta sicuramente al radicamento del corpo ma anche all'idea dell'interdipendenza dell e dell'interconnessione per cui vi propongo di sistemarci Con gentilezza verso noi stessi proviamo a trovare una posizione comoda e stabile. E ci diamo il permesso e un tempo per arrivare alla calma del corpo. Soprattutto ci sentiamo arrivati in questo contatto delle parti del corpo con ciò che lo sostiene, il cuscino, la sedia. Sentiamo con fiducia quest'ancora, questa base. A contatto con la terra, i piedi e le mani. Sentiamo, volgiamo l'attenzione alle nostre mani. Ovunque le abbiamo appoggiate, sulle ginocchia o unite in grembo, sentiamo che anche le mani ci danno stabilità. E cominciamo a gustare questa calma a cui il corpo sta arrivando dopo tutte queste parole che le lasciamo depositare, la nostra giornata. In questo momento vogliamo guardare in profondità. Dentro tutti gli alberi del mondo che ci portano un messaggio. E guardare in profondità vuol dire che usiamo gli occhi della saggezza, quelli che vedono dentro di noi. Possiamo scegliere se chiuderli momentaneamente se tenere lo sguardo rilassato leggermente rivolto verso il basso ora proviamo ad aprirci Lasciando che emerga l'immagine di un albero nella nostra mente. Siamo gentili con noi stessi, non mettiamoci in una ricerca volontaria, mentale. Lasciamo che arrivi. Ci diamo il tempo perché arrivi l'immagine di un albero nella mente. Forse è un albero che vediamo tutti i giorni. Nel cammino casa lavoro, uno che abbiamo in giardino, può essere un albero speciale o un albero qualsiasi. Solo a immaginarlo, sentiamo la sensazione di stabilità, forza fermezza così come è ben radicato con le sue radici e ora noi che siamo seduti ci sentiamo seduti come un albero Sentiamo l'appoggio e immaginiamo di avere lì le nostre radici che affondano nella terra. Possiamo fare qualche respiro profondo e nell'espirazione lasciarci affondare, lasciarci accogliere. Con l'espirazione esaliamo carbonica e anche ciò che non ci serve in questo momento, e lo lasciamo alla terra. Sentiamo anche la nostra schiena, la nostra colonna come il tronco il fusto dell'albero eretto e maestoso come racchiudesse un po' la nostra essenza e anche la nostra rettitudine il nostro senso di dignità sono qui in questa schiena, in questa colonna, come un albero. E la nostra testa è come se fosse la chioma. Di solito piena di foglie, di frutti, e noi abbiamo pensieri, emozioni. Sentiamo anche le nostre braccia e le mani che sono i rami. E ora proviamo a passare dal pensiero dell'albero alla sensazione dell'albero. E immaginiamo che le radici, proprio come in un, in un bosco, sottoterra, corrono e vanno ad intrecciarsi con altre radici di altri alberi, sono in contatto e scambiano informazioni, sostanze nutritizie. Si danno la mano in una rete di solidarietà e scambio come una vera comunità e così collegati in questo bosco, agli altri alberi, nella nostra colonna vertebrale, nel nostro fusto, abbiamo il cuore e nella chioma abbiamo la mente. Se vogliamo possiamo mettere una mano nella zona del petto, vicino al cuore. Per sentire questa linfa, questo respiro, ne riceviamo il ritmo, il movimento delicato. Riceviamo il respiro così com'è, consapevoli che stiamo respirando in modo complementare rispetto agli alberi. Noi inspiriamo l'ossigeno ed espiriamo anidride carbonica. L'albero inspira l'anidride carbonica ed espira l'ossigeno. Quindi sentiamo una certa gratitudine del respirare insieme agli alberi. Grazie agli alberi. E anche della consapevolezza di respirare la stessa aria che respirano le altre persone in questo gruppo anche se virtuale quando il cuore e la testa sono collegati e vibrano insieme, i frutti del nostro albero sono buoni frutti. E così le nostre braccia, come i rami portano le foglie, i frutti e i fiori, anche le nostre braccia portano foglie, frutti e fiori con le azioni che compiamo con i pensieri che facciamo e le parole che diciamo, di cui siamo responsabili. E in questo momento finale ci sentiamo connessi a questa rete della vita che non può separare l'uomo dall'ambiente. Ci sentiamo parte della terra. E poi lentamente apriamo gli occhi e sorridiamo agli altri alberi della nostra foresta. Ho condotto questa meditazione a una manifestazione per la pace. Era un'altra guerra, una guerra fa. Era il conflitto della Siria. 300 bambini, <ride> l'ho scritta in quell'occasione e l'ho condotta nel giardino della nostra scuola che è pieno di bellissimi alberi come avete visto dalle foto, eh, 300 bambini, il sindaco, tutte le autorità e io avevo il mio sanga perché i bambini erano era quattro ore, la, la manifestazione era durata quattro ore ed era mezzogiorno e io avevo questo momento finale e, e dicevo ma questi sotto il sole e invece avevo il mio sanga cioè i bambini della mia classe che, ai quali avevo detto non erano questi era un ciclo prima pre covid e, e avevo loro che chi aveva la campana chi li vedevo che erano così presi e mi hanno dato una forza incredibile proprio questa forza della comunità. Grazie, grazie, bellissimo. Per me. Yeah. Sentiamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, ancora osservazione. Eh, vediamo se... eh. Non siate timidi che non vi interrogo. <ride> Devo dire se possono... No, Volevo chiedere se lei è un caso sporadico, o se è una cosa che effettivamente si potrebbe adottare come, una, no. una forma di, di, cioè, come scuola, voglio dire, introdurla proprio come materia. So eh, so. eh, eh. Sì, eh. Sì. o lei è allora, un, caso sporadico, un, ma solo un caso sporadico come tempi però okay. adesso cioè nel senso che io ho, ho sentito di andare in questa direzione veramente più di, più di 15 anni fa quindi è tanto che io sperimento però okay. adesso in realtà eh, ci sono intanto io formo tantissime insegnanti sul mm. mio sito meditascuola.it eh, periodicamente faccio dei ritiri di formazione e formo tanti insegnanti perché adesso c'è anche un progetto molto bello di cui sono attrice che è quel progetto che si chiama si learning social emotional ethical learning voluto da sua santità dalai lama laico scritto dall'università di emory che si sta diffondendo anche questo nelle scuole e quindi ci sono tanti insegnanti che vengono formati in questa direzione. Eh, è questo che volevo sentire. Eh, piano piano, dai, iniziamo dal <ride> poco. Da, da che ho iniziato di nascosto, direi che adesso già sono qua. No, bene, bene, grazie. Era Alessandro che aveva la data, mi pare. Sì, grazie. Beh, innanzitutto gra grazie davvero mille. Che bello, che bello. Eh. Mi sono sentito a scuola, cioè, sì, sì. quell'ambiente bello protetto delle immagini che sembrano, sembravano un po' patinate. diciamo, ma è Vere, eh? Invece è proprio la tua classe. Che bello. No, sembrava un po' da, sì, da, davvero da, da, da rivista. Complimenti. Allora, avevo delle domande in realtà abbastanza eh, così, formali. E come insegnanti fate? Voi, voi insegnanti nella scuola avete dei momenti primari, no? delle riunioni di istituto, che cosa in cui hai esteso alla tua comunità di adulti della scuola, questa esperienza al di là dell'aspetto formativo, no? Sì, sì, e, sì. sì. E eh. tuoi colleghi? Sì, io, io dico sempre che se fossi, vorrei, no, non vorrei esserlo per niente un dirigente scolastico, perché il dirigente scolastico ha tante grane e non, è la non ha la parte bella della scuola, che sono i bambini. Quindi, però se io fossi un dirigente scolastico, inizierei il collegio docenti tutti gli anni con un momento di benessere, eh, non tutti gli anni, tutte le volte. E, dai, delle cose si stanno muovendo anche lì perché tanti insegnanti della mia scuola adesso nella mia scuola mi hanno fatto um, eh, tenere proprio in questi mesi un corso e ci si sono iscritte 45 insegnanti quindi voglio dire è qualcosa di perché poi la comunità eh, è bello il si learning questo lo prevede che ciò che tu fai in classe quindi una classe accogliente compassionevole diventi anche nella comunità coi colleghi così ovviamente come in ogni contesto ci sono le persone che rispondono, che sono attratte, che si avvicinano facilmente, ci sono anche quelle respingenti, ma questo accade, in, non possiamo pensare che non sia così. Anche i genitori dei miei alunni, ce ne sono alcuni che apprezzano tantissimo e sono eh, entusiasti, altri che sono meno coinvolti, ma non posso pensare che sia diverso. Da buon contadino devo fare con le condizioni che ho. Io coltivo al meglio che posso con le condizioni che ho. Ho cinque anni di tempo per arrivare attraverso i bambini anche al cuore dei genitori. Quella è la strada che faccio. Perché se i bambini stanno bene e crescono in saggezza, consapevolezza, responsabilità, un genitore prima o poi si dice, ah, come mai? Ma c'è. Cioè, e allora, piano piano, e anche i colleghi. La stessa cosa con i colleghi. Grazie. Un'altra cosa volevo dire, siccome ho sentito oltretutto che qualche anno fa mi pare che la, la, la, la scuola finlandese abbia introdotto, no, per le sì, scuole più sì. con che frequenza, Beh, innanzitutto tu sei un insegnante di che, ma di che materia, di... Allora io insegno le materie umanistiche, italiano, storia, geografia, perché mi sentirei troppo in colpa se facessi matematica e scienze. Con italiano io dico ma a me che me ne importa se non parliamo della della lettura che c'è sul libro ma parliamo di noi stessi, di come siamo dentro, se l'autunno lo andiamo a scoprire eh, con l'esperienza di consapevolezza. Guardate che i bambini che fanno esperienza diretta ad esempio, dopo quel giorno che li ho portati c'era quella bambina con la mano così, è stata cinque minuti con la mano così perché quel filo d'erba era proprio così, e siamo tornati e abbiamo scritto un testo, ma scrivono dei testi bellissimi perché hanno gli argomenti e sono abituati a... Queste video interviste che io faccio, ma li aiutano tantissimo anche a parlare nell'interrogazione di storia e di geografia, perché parlano in pubblico, oltretutto loro lo sanno, gli dico sempre, guardate che voi siete gli insegnanti di tante altre maestre, perché io faccio le, vado a insegnare con voi e questo crea tutta una serie di partecipazione che è molto bella. Potrei dirti che io tutto il tempo che sto in classe... Ci sto con una modalità che ormai è diventato il mio modo di fare scuola innanzitutto non grande come questa ma una collega così una piccola campana da cattedra che ci richiama sempre a fermarci alla presenza e, e anche quando spiego le materie quando facciamo esercitazioni abbiamo sempre i nostri accordi di classe che riguardano la gentilezza e la compassione e tra questi c'è la parola gentile per cui ci impegniamo tutti, me per prima, a fare notare le cose che non vanno del comportamento con la parola gentile e questo ci si aiuta a vicenda e quindi quando mi chiedono ma quanto tempo dedichi? Tutto quello che ho, perché diventa un modo di stare in classe. Molto spesso facciamo pause di corpo, ovviamente vissuto in consapevolezza, facciamo pause di respiro. Una volta eh, sono uscita dalla classe, eh, ero una prima, ma non di questi, del ciclo precedente, esco, ciao bambini, era mezzogiorno, li lasciavo con la mia collega del pomeriggio, loro allora mi dicono, maestra, ma vai via, e non abbiamo neanche respirato oggi. E ho detto, beh, avete ragione, non abbiamo respirato consapevolmente, con l'attenzione al respiro, ma vi assicuro che abbiamo respirato lo stesso. <ride> grazie, grazie. Grazie a te. Eh, Avevo bella. visto ancora una mano di Mauro. Mauro? Sì, vai Mauro. Grazie, sì. sì, parzialmente anche hai risposto a Alessandro a quanto ti volevo chiedere. Eh, innanzitutto grazie e complimenti. Eh, grazie. Tu insegni questa cosa. Eh, come fai? A parte? Cioè, oppure nelle tue materie? Mi, mi sembra che avessi detto che sì, l'uno e l'altro, perché abbiamo proprio delle sessioni dedicate. Va bene, adesso sto portando avanti anche il programma C-Learning, per cui io mi prendo le due ore piene, le migliori che ho, le prime due del mattino con l'insegnante di sostegno, magari perché è in, in linea con, con me, si sta formando, eccetera, eccetera, e facciamo queste esperienze mh, di consapevolezza, mh, due ore a settimana piene dove invento queste sessioni così eh, legate alla meditazione, a, a, con il c-learning abbiamo degli argomenti che portiamo avanti, quindi ehm, non lo so, eh, possiamo imparare le strategie di resilienza e autoregolazione mm -hmm. e, e quindi è un'attività strutturata, due ore a settimana. Okay. E poi tutto quello che occorre sfruttando ogni occasione della vita quotidiana per... Eh, richiamare a, a, alla coerenza ad esempio c'è il litigio tra due bambini ci fermiamo eh, e ritiriamo fuori gli accordi che abbiamo eh, il tuo punto di vista il suo punto di vista insomma ogni occasione diventa... quello... Dimmi, dimmi. Ecco, quello, quello che mi interessava sapere molto è la parte come dire lo spunto iniziale la parte te la parte um che può ostacolare e quella che può, può facilitare l'inserimento di, di questo modo di, di, di questa, questa materia, no? diciamo così. Cioè, voglio dire, tu basta che vai dalla, dirett dalla direttrice, dirett insomma. Allora, dici, guarda, io vorrei fare questa cosa e tutto viene eh, No, allora accettato. noi abbiamo, la scuola italiana sta facendo pezzi da tutte le parti, sempre peggio, prove invalsi, valutazioni, cioè tante cose che no, non vanno, però abbiamo ancora la libertà dell'insegnamento. Per cui eh, io posso farle senza rendere conto a nessuno, io sto facendo un progetto uh -huh. educativo, potrei più facilmente avere dei problemi se non avessi una buona comunicazione con i genitori e allora loro pensassero che la maestra fa chissà che cosa, perché allora potrebbero, eh, insomma, però di solito un Re genitore... Religione. Eh, no, sì, appunto, adesso, io avevo, facevo di nascosto perché dicevo questi non vorrei che pensassero che io faccio buddismo, cosa mi importa, io fa, voglio fare, certo io il bambino lo guardo in senso olistico, lo vedo tutto, non vedo solo una mente che viene portata in classe da un corpo, c'è un corpo, ci sono delle emozioni e c'è una sete cognitiva, c'è un bisogno relazionale, c'è una parte spirituale che non è religiosa, ecco quindi io abbiamo la libertà di fare questo cioè poi uh -huh. con, con l'attenzione perché l'ho definito un cavallo di troia perché io dico ma scusate io lavoro sull'attenzione ah, poi da, dai libri in poi da quando io li ho scritti da quando ho scritto felicemente era il 2014 non ho più potuto fare nulla di nascosto perché felicemente che io avevo come ho detto prima scritto per genitori che facevano parte di un sangha magari di un, avevano un cammino così nella meditazione e volevano uno strumento da proporre ai figli allora dopo hanno cominciato a intervistarmi eccetera eccetera e quindi è venuto fuori e mi hanno cominciato a invitare gli insegnanti a fare le formazioni quindi dopo da lì in poi si è sdoganata questa cosa però eh, presenti un libro sull'attenzione, dici io sto facendo un lavoro sull'attenzione, sto potenziando, i bambini sono tanto distratti, eccetera, nessuno ti può dire niente, ecco. Quello che funziona mm -hmm, certo. invece per l'entusiasmo, perché i bambini ti seguono, è vedere la coerenza con chi porta questo, come diceva Paolo, tu non puoi... Così come non puoi insegnare matematica perché hai letto un libro se non l'hai capita, se non, se non è passata attraverso di te, a maggior ragione se non sai dove li vuoi condurre, la mappa non è il territorio, dicono. No, devi, devi conoscere que, que, quegli ambiti per poter essere un buon condottiere e portare altre persone a esplorare quelle terre. Grazie. Allora, eh, A beneficio soprattutto di chi magari vedrà la, la registrazione, leggo qualche commento che è stato mandato in chat. Silvio dice, è un vero grande piacere ascoltarla, un'insegnante meravigliosa, impareggiabile, grazie. grazie. Eh, Ornella dice, un'esperienza bellissima, molto interessante ascoltarti, grazie, spero che la mia nipotina incontri un insegnante come te. Eh, Antonio dice: Interessantissima la meditazione. L'esempio del labbro sarà molto apprezzato da mio figlio. Grazie infinito. Visto Qua, quanti, poi quante conseguenze avrà questo incontro, perché poi si riverserà anche su, su famiglie e, e situazioni varie. Grazie, tu oggi ci hai, dato, ci hai regalato una cosa, una merce rarissima il giorno d'oggi, che è la speranza. No? Sì. Però, come abbiamo anche visto nel nostro corso che stiamo facendo sull'affrontare l'ansia per il futuro, non è quella speranza diciamo, eh, di chi eh, aspetta che le, succedano le cose in un certo modo piuttosto che in un altro, con no? la speranza egoica di chi desidera che le cose vadano come ritiene che debbano andare. No? È la speranza saggia, cioè una speranza che le cose cambino, ma cambino perché stiamo lavorando su di noi. Questa è, è la differenza fondamentale e mi sembra che sia proprio questo il caso. Quindi io eh, ringrazio tantissimo, grazie Roncaglia Roncaglia, invito ad andare a cercare i suoi libri, i libreria su Amazon dove, dove volete comprarli. E, nelle librerie è meglio. Ognuno si fa le sue scelte, ass assolutamente. E, le, vi invito a partecipare al prossimo incontro per gli iscritti al Sangha. Domenica prossima continueremo il corso sull'ansia per il futuro chi vuole iscriversi a Zen in the City potrà ov ovviamente farlo e anche vi invito, se vi è piaciuto questo incontro di oggi, a lasciare una recensione a Zen in the City, vi manderò poi i link successivamente, è, è molto semplice. Ciao a tutti, come sempre buona cena e buona settimana che verrà. Grazie. Ciao. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, tanto. grazie. Bellissimo. Sono commossa. Grazie, eh. Patrizia. È è davvero, cioè, oh, sì, ho sentito veramente la commozione dentro di me. Eh. Grazie. Io, io sono partita subito con l'intervento, ma la prima cosa erano i ringraziamenti, chiaramente, perché è stato <ride> molto emozionante sentire questa cosa. Va bene.